Nicoletta Romanoff incinta, l'attrice in attesa del quarto figlio. Nicoletta Romanoff in attesa del quarto figlio, l'annuncio della gravidanza su social. L'attrice Nicoletta Romanoff, conosciuta dal grande pubblico soprattutto per il ruolo dalla stessa interpretato nel film Ricordate di me, aspetta il quarto figlio. L'annuncio è stato fatto dalla stessa sui social, luogo dove l'attrice condivide spesso con i suoi followers piccoli momenti di vita quotidiana. Un regalo di Natale sicuramente molto apprezzato da Nicoletta che, su Instagram, mostra fiera il suo pancino già evidente. La stessa ha voluto raccontare in questo modo la sua felicità. Per la quarta volta darà alla luce un bambino e questo, afferma lei stessa, la fa sentire molto fortunata. Nicoletta Romanoff, la storia d'amore con Federico Alverà. La storia d'amore tra Nicoletta Romanoff e l'allenatore di reggae Federico Alverà sembra procedere a gonfie vele. La loro relazione, prima tenuta lontana dai riflettori, è ormai nota a tutti e adesso, per entrambi, questo sembra essere un bellissimo momento. L'arrivo del bambino potrebbe coronare per sempre il loro sogno d'amore e, perché no?. Spingere i due a convolare a nozze magari. Belli, raggianti e innamorati, alla coppia sembra non mancare niente per vivere per sempre felici e contenti. La famiglia allargata di Nicoletta Romanov. In passato la Romanov era stata legata a Giorgio Pasotti, anche lui attore. Da lui Nicoletta, prima della loro separazione definitiva, aveva avuto una figlia, una femminuccia dopo due maschietti. In precedenza la stessa era stata sposata ad un imprenditore, da cui matrimonio erano nati due maschietti. Dopo il matrimonio invece la storia con Giorgio e larrivo della terza figlia. Oggi la Romanov. Come accennato, è legata sentimentalmente a Federico Alvera. La sfida più grande per l'attrice dunque attualmente sembra quella di riuscire a gestire al meglio questa sua famiglia allargata, cercando di riuscire a far conciliare gli impegni di tutti, piccoli e grandi.